Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati, basta una piccola donazione, anche solo un caffè, grazie e buona visione. Carissimi, la curiosità di questa settimana è davvero interessante a mio modesto avviso, se vi piacerà potete mettere un like, fare circolare il canale e eventualmente anche iscrivervi attivando qui in fondo la campanella grigia che vibra. Allora. C'è un'anomalia nel testo, cioè un'anomalia per noi, non nel testo biblico, perché il testo biblico ovviamente non è un'anomalia, però per noi esiste un'anomalia. I famosi sei giorni della ridisposizione del creato, erroneamente definiti i sei giorni della creazione, mancando ovviamente il verbo creare se non nel primo versetto, cioè Yassar, Yassam è un'altra cosa, e l'ultima, l'ultima, l'ultima pasuk del, del primo capitolo, Dice eh, esattamente così, dice esattamente così. e Dio vide tutto quello che aveva fatto e era molto buono, poi dice: E poi dice Yom Ashishi con l'articolo, Yom Ashishi giorno il sesto, perché questo articolo? determinativo che indica questo giorno come Yom Ashishì, il sesto giorno. Perché c'è Yom Echad, giorno 1, non Yom Rishon, non primo, e poi c'è Yom Sheni, Yom Shelishi, Yom Revi, eccetera, eccetera, eccetera. Senza l'articolo. Perché il sesto giorno? Ora, secondo la cultura di Israele, Ciò che rende il mondo creato e stabile, e assolutamente stabile, è la Torah. La Torah, quindi tutto è in sospeso fino a quando la Torah non è stata data a Moshe Rabbenu su Arsinai sul monte. E quando è stata data, per noi ovviamente, il giorno di Pentecoste. Il giorno 6 del mese di Sivan, dice la Bibbia, Yom HaShishi. Se Israele avesse rifiutato la Torah, per poi ovviamente dare a tutti quanti noi la rivelazione di Hashem Baruch, il mondo sarebbe finito. Questo è quello che la mentalità ebraica da sempre ha pensato riflettendo su questo Yomashishi. Stessa cosa quando si fa il Kidush eh, tra il venerdì sera e il sabato, che è già sabato da qualche minuto, la preghiera inizia con Yomashishi, citando queste, questo testo, di, anche quello del capitolo dopo, di Bereshit. Yomashishi, il sesto giorno. È una cosa interessante, credo che... Ci faccia molto piacere sapendo che durante Chag Shavuot, la festa di Shavuot, Ruach Hashem Aleinu è venuta sopra di noi. Ciao e alla prossima curiosità.